Ciao a tutti, oggi parleremo della chat nei mondi uh, virtuali e degli instant uh, messages. Allora, per quanto riguarda la chat, trovate la finestra della chat uh, in basso, potete inviare a tutti un messaggio. Ciao e benvenuti. invio posso inviare anche un altro messaggio rispondete qui ok e posso vedere se non vedessi più uh, questi messaggi lo storico dei messaggi andando in, uh, in chat uh, locale nel tasto grigio e vedete tutta la serie della dei, dei messaggi, ciao e benvenuti, rispondete qui, che ho mandato in, in, proprio in chat eh, locale. Ora eh, vediamo come mandare un messaggio, quindi un, un messaggio istantaneo, a un'unica persona, utilizzo in questo uh, caso questa persona. Vado in manda in e eh, dal momento che questa persona è amica mia mi comparirà qui nei miei contatti nella chat locale. Manderò quindi a Lachilantichi il mio messaggio. Come stai? Questo è un messaggio che invio privatamente. Ecco, il messaggio sarà arrivato, a, eh, quindi l'Aki, e l'Aki mi eh, risponderà. Adesso vado di là a vedere. Come potete vedere, eh, l'Aki, l'Antichi, mi ha risposto eh, con bene. Come vi dicevo, eh, comunque le eh, persone mh, possono eh, quindi colloquiare individualmente con noi, eh, sì, eh, noi eh, le abbiamo eh, poi registrate come nostri amici Ecco, infatti per registrare una persona come amico per aggiungerla vado in Aggiungi eh, Lucky è eh, già mia amica eh, eh, e cliccherete su Aggiungi come amico per aggiungere un'altra persona quindi questo è l'indispensabile per poter poi fa, eh, fare tutte le altre operazioni di interazione con, eh, con gli altri avatar. Ecco, per quanto riguarda la conversazione con chiunque potrei anche accedere dal eh, fumetto che trovate qui in basso, ci sono tante modalità per comunicare. E per avere gli stessi risultati, ottenere gli stessi risultati. Quindi eh, potrei eh, cliccare sul fumetto, cliccare su uno dei miei contatti, o amici, che trovo nella sezione qui alla mia sinistra e eh, mandare un messaggio a, eh, privato questa, a questo contatto alla. Haki. Eh, esempio sono di nuovo io invia e vediamo ora se alla chi uh, mi risponde la chi mi ha risposto come vedete qui dalla cronologia ancora mi scrivi questa finestra delle conversazioni è comunque molto interessante perché abbiamo quindi l'opportunità, cliccando sulle varie finestre, questa degli, degli amici, dell'offri o chiedi un teleport, del, puoi mandare un oggetto, soldi, denaro, chiamare in voce, aprire la cronologia degli HIM. aggiunge qualcuno a questa conversazione, quindi una casella molto interessante, ma non possiamo eh, soltanto servirci di queste finestre, ho la possibilità anche quindi, di eh, andare in comunica amici su amici e qui trovo tutti gli amici, e eh, il nome di tutti gli amici che ho, di quelli che sono presenti online e eh, poi cliccherò ad esempio su uno di questi amici per eh, per mandare un, un im, oppure per offrire un teleport a questi amici. Adesso vediamo come eh, offrire un teleport utilizzando questa uh, finestra. Per fare questo mi sposto in uh, un altro uh, luogo, ad esempio, vado fuori, appena fuori, qui, e um, vado in comunica, amici, oppure contatti, anche contatti, facciamo questa volta così mi vengono gli amici e anche i contatti che ho e eh, clicco eh, su eh, l'Akila Antichi vedete, per mandare un messaggio da qui vado in contatti, potrei eh, cliccare su eh, uno di questi eh, cont eh, contatti che sono eh, qui, l'Akila ad esempio visualizzarlo in questa finestra nella parte centrale e offri eh, TTP, eh, TP, Teleport, scusate, e allora eh, chiedo, vuoi venire? Ecco. Mando questo Teleport, la richiesta di Teleport a, ehm, quindi l'acchi, e vediamo se mi ri risponde e viene. Ecco come vedete la chi è arrivata, quindi ha risposto positivamente al, al mio messaggio ed è venuta eh, qui in eh, questo eh, luogo. Quindi si eh, comunica eh, testualmente attraverso la chat locale, ricordatevelo, il Ho oh, l'immediato per riassumere. Ho quindi accesso all'invio eh, all dei, dei messaggi con eh, il fumetto anche individuali, ho la possibilità di eh, mh, eh, invece inviare messaggi o andando in amici o contatti, eh, lo stesso, andiamo in contatti che ti, ci dai i contatti agli amici. E, eh, avete visto che è molto semplice anche offrire un teleport ricorrendo a questa finestra, cliccando nella finestra centrale eh, sulla persona e eh, chiedendo alla persona, mandando la persona il teleport che dovrà essere accettato dalla eh, persona. un altro modo per comunicare è attraverso la voce è importante prima comunque di andare nelle impostazioni preferenze a settare a, a, poi eh, le audio e a media e quindi andiamo a eh, vedere su voice dovete assicurarvi che sia spuntato il tasto abilità a voce posso poi andare ad impostare lasciate tutto com'è il resto impostazioni periferiche e audio nel caso voi abbiate delle periferiche specifiche da utilizzare io lascio predefinita eh, e a, poi potete regolare anche il volume del voice Faccio ok, ricordatevi abilità voce, ok. Se il, il voice è attivo, voi vedrete comparire un puntino bianco sopra la vostra uh, testa. Non bisogna abusare del, del voice, meglio scrivere in chat perché si potrebbero sovrapporre le voci, quindi usarlo con una, certa, con una certa cura e attenzione. Per abilitare la voce basta cliccare in basso sulla casella del microfono la spunta e una sola volta sul microfono in questa maniera vedete adesso le ho tolte le ondine che mi permettono di parlare le ho tolte perché ve le faccio vedere ma non parlerò mentre le guardate perché se no si eh, sovrappone l'audio della, della registrazione È disattivato ecco, eh, disattivato va bene perché la doppia registrazione eh, crea dei, eh, dei problemi comunque avete visto che si attiva in questa maniera l'audio ricordatevi ve lo ripeto spuntate sulla casella e una volta sola sul microfono e vedrete comparire le ondine Ecco, adesso spento, come vedete, eh, l'audio. Eh, anche eh, la comunicazione audio è importantissima nei uh, luoghi virtuali e ehm, se regolata eh, si ottengono molti effetti positivi nella uh, comunicazione. Riassumendo, abbiamo visto come comunicare attraverso la chat, come eh, eh, mandare degli, dei messaggi privati e come comunicare attraverso la voce. Questo è tutto, buonasera.